cos'è il ciclo dei quattro trattamenti di Reiki? Diciamo che questa modalità prende un po' lo spunto dalle quattro cerimonie di attivazione o iniziazione che sono presenti nel primo livello e quindi ricevere o fare un trattamento di Reiki per quattro giorni di fila e come riprendere questa modalità proprio dell'iniziazione del primo livello. Quindi posso mettermi d'accordo con chi riceverà il trattamento di prendermi i quattro momenti, quattro giornate. Che trattamento fare? Può essere un trattamento veloce, può essere un trattamento di cinque organi, può essere un trattamento completo. La consiglio che ti posso dare è proprio sentire come e si è comodi in questa relazione nel fare proprio questo ciclo di quattro trattamenti. Un'altra cosa che sento importante è dialogare con chi riceve il trattamento e sentire gli effetti, che cosa di volta in volta si muove.